L'Arci crede moltissimo in questa iniziativa e farà il possibile per raccogliere più firme possibili. È una proposta giusta che può aiutare davvero a dare una risposta a due dei principali problemi che abbiamo in Europa e in tutto il pianeta. Il primo la necessità di salvare il nostro pianeta dalla devastazione ecologica che questo tipo di sviluppo sta producendo e l'altro quello di creare posti di lavoro. Sembrano due cose diverse, addirittura qualcuno le mette in contraddizione, è esattamente il contrario eh, nella eh, opera di messa in salvaguardia del territorio, nella opera di contrasto al cambio climatico, nel lavoro per la riconversione ecologica, si possono creare milioni e milioni di posti di lavoro, posti di lavoro manuali, posti di lavoro intellettuali, posti di lavoro per i ricercatori, per chi pensa, per chi agisce e questo può essere una cosa che ci può aiutare insieme a garantire il futuro per chi vive oggi, per chi ha bisogno oggi di un salario, di un reddito e di una soddisfazione nella propria vita e anche per garantire la vita dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, dei figli.